parte mia e di Lele Adani, se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. Saliati in pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. La sfida che mette di fronte Fiorentina e Genoa. Quella di oggi si prospetta una partita piena di emozioni, e sono sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina di commento la renderà ancora più memorabile. Non sto più nella pelle. Ecco, il cazzo di inizio è un secondo tempo. Dai, ecco. far tirare palli in occasione del gol e trovare il barco giusto per colpire quindi ci portano a play l'ha poi messa con una volta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Reina lettura perfetta e palla recuperata si rinnova l'appuntamento con la Serie A, questo match della prossima giornata, gara che vedrà impediate Fiorentina e Sassuolo. entrambi erano giocatori in grado. Attenzione, guarda Pier, <ride> ha sprecato l'occasione per i pari. La palla sembrava a <ride> e invece è riuscito a sbagliare da posizione davvero invitando. Si ripartirà con un fallo laterale. Ecco il 13 bischio, vittoria e punti preziosi per la formazione di casa. Esultano per questi tre punti arrivati al termine di una vera e propria battaglia. Vincere questa partita aumenta l'autostima del gruppo, in altre situazioni arrivo a dirti che probabilmente non l'avrebbero portata a casa. per regalarci a un grande spettacolo si affrontano Sassuolo e Fiorentina quest'oggi si respira un'atmosfera fantastica Pier le squadre guardale in campo cariche il pubblico sugli spalti lo ancora più insomma ci sono tutti i presupposti per un match coi fiocchi come per buonaventura. Caglieco. Buonaventura. Adesso sul secondo palo. Sta super del portiere che dice di no su questa girata di testa. Sembrava un po' È riuscito ad arrivarci con un intervento forzoso. Saltare facilmente. Posizione ideale. è per andare ho segnato è un pareggio meritatissimo siamo di nuovo in qualità grazie al god e 1 solo un minuto di reboot Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. De Frel. De Frel. Intervento duro, ma corretto. L'arbitro manda. Pronto, si parte con il secondo tempo. Posso ripartire dopo il recupero del pallone. Tiro curato. E è entrato nelle partite finali, Sassuolo stato attacco, vuole vincerla. Ed è chiaramente spinto dal calore del proprio pubblico. Il zardiere recupera. Dai e conta. Si giocherà per altri 60 secondi. Era pallo ma c'è il vantaggio. Ha spazio davanti a sé. The Trella. Game over, ti dice dunque in parità questo match. termine di 90 minuti e soprattutto speriamo che le tre messe della vicina vengano rispettate c'è questo molto da questo match. amici e amiche che ci state seguendo da casa preparatevi eh, perché ho quella sensazione che ne vedremo delle belle oggi puro football attende il momento giusto per scaricare il pallone entrata decisa perde palla buonaventura Tocca per buonaventura Grossare si sblocca e verso casa tra persone, stiamo proprio rivedendo colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Vantaggio che regala un momento di sollievo all'allenatore che sta incitando la squadra fin dal primo minuto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Spazio per andare. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. Non riescono a sfondare fa palla pezza. Per i patroni... Occhio qui, c'è spazio! Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Giro palla in attesa che si aprono gli spazi. Partita equilibratissima, parità assoluta. Siamo di nuovo in parità, grazie al gode non uno a uno. Dai con no. l'uno contro uno. Sostrada di spottenzione. Non la allora, tiene il portiere, attenzione. Intervento calcio di rigore per la Fiorentina. Hanno ah la possibilità del nuovo vantaggio, no. capisce tutto e para tutto. Questa è l'entità del recupero, le in adesso può diventare pericolose, ricorrono a Tiki-Taka per crearsi spazi, Oh parco da pallone sul palo. E l'altro dice che può bastare dopo i primi 45 parità 1-1. Secondo tempo che ha cominciato, il risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, grande equilibrio fin qui in campo. Torreira. Bello errore, palla regalata. Se qui, dunque, con il risultato di parità. E per annunciare una serata da non perdere qui sulle frequenze di eSports, sempre in prima linea per regalarvi il grande calcio in diretta. Vi parla Ferro non parlo, con me come sempre c'è l'Ele Adani per il commento tecnico. Saria in pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. La tua stella bolletta, non potrebbe essere altrimenti. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia, si è parlato anche troppo. Speriamo che le mie squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza, questo è il mio augurio. Tutto sul possesso qua la fotografa un match bloccato con poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. Vedremo se una delle due squadre sarà in grado di prendere l'iniziativa con il passare dei minuti per sbloccarla questa partita. L'arbitro va a tutti. Per arrivare il momento del cambio. in campo per i secondi 45 minuti, una partita che ti è stata assolutamente avare di emozioni e non ha regalato spettacolo. Lei. Emozioni col contagoncio. Sono d'accordo con te, Pierre. I tifosi protestano e ne hanno tutte le ragioni. Spettacolo fin qui nettamente inferiore alle aspettative. Non buttano via il pallone perché riescono ad aspettare il momento giusto. Per un pallone molto pericoloso. che ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il giocatore sul quale aveva messo gli occhi diverse altre società. E' giovane, ma anche vero che ha già dimostrato di avere le stimmate del predestinato. di uno ho visti pochi è alla sua età fare le stesse cose senza considerare che ancora di margine di miglioramento. Provano a creare gli... Sarei mobile su Militro Vissaric. Rubido, ma Se rubido va corretto. Si andrà avanti per un altro minuto. Qui a bordo campo tutti pensavano avrebbe concesso qualcosina di più, francamente. Alla che non è uscita. Buona giocata. Vediamo come la sfruttano. Prova a spazzare, ma male qui. Il padre di ha approfittato dell'intervento del portiere e ha piazzato senza problemi. E' Poteva fare sicuramente meglio. qui il portiere. Non sembrava nemmeno una conclusione irresistibile, Pierre. La palla poi rimane lì e lui approfitta e la mette dentro. Importante per controllare e gestire questo risultato. Ecco il segnale di chiusura del match. Grande festa tra i tifosi ospiti per questa vittoria. Tre punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa. Missione compiuta.